Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi voglio presentarvi questo nuovo progetto, questo porta cucito, ehm, progetto del quale ho fatto per la prima volta una video lezione che trovate nel mio negozio online Creations Candida. Eh, per questa video di lezione ho voluto fare un, uh, un lavoro che è eh, un pochino diverso da quelli che, che trovate di solito sul, um, sul mio canale. E questo perché? Eh, perché dal momento che so eh, che eh, insomma, le persone che mi seguono magari non, non, non si cimentano tanto in questi, in questi lavori di, di cartonaggio, ho proprio voluto fare... Un, um, un corso online che per me è un po' diciamo una sfida perché eh, praticamente eh, vi posso, cioè vi assicuro che eh, chiunque anche se non ha mai fatto eh, lavori di questo tipo con il corso, con il videocorso lo può realizzare identico al mio e dico una sfida perché eh, è una sfida per me perché ho cercato di fare appunto un, un videocorso che fosse veramente veramente eh, più chiaro possibile Ehm, vi illustro un attimino come com l'ho com strutturato e poi vi faccio vedere il, il portacucito nei dettagli e il videocorso praticamente comprende eh, tre video tutorials, ho voluto separare i video per, per creare dei, dei tutorial specifici eh, in modo da non avere un video lunghissimo con tutto, con tutto inserito all'interno e quindi ho fatto un video per la struttura del portacucito, un video per la decorazione del portacucito e un video per realizzare questa bella maniglia che ho fatto in macramè perché nel caso in cui voleste, lo voleste fare esattamente come il mio potete tranquillamente realizzare anche la maniglia ciò non toglie che Può essere sostituita tranquillamente da una maniglia in un altro, con un altro tipo di formato in carta o in pen, quello che volete voi, insomma. Non, non, poi, chiaramente, per quanto riguarda la decorazione, ognuno è, è libero di dar sfogo alla propria fantasia e, e quindi magari lo realizza in maniera completamente diversa dal mio. Vi dico subito che per eh, per fare il, questo portacucito io ho utilizzato il mio kit digitale lavanda che trovate anche nel, nel negozio online però eh, nulla toglie che eh, potete utilizzare tranquillamente la carta scrap che preferite mentre invece per i particolari che vedete che ho utilizzato per decorare il portacucito adesso poi ve li farò vedere Magari nel dettaglio, questi particolari qui. Insieme al. Si muove tutto perché le cose che ci sono dentro. Se rumore che, che sentite perché si spostano. E, dicevo i particolari che ho incollato su tutto il portacucito. Li trovate invece all'interno del corso. Perché c'è una, una, una pagina in formato A4 che contiene tutte le clip art che ho utilizzato decorarlo quindi non dovete fare nient'altro che stamparle ritagliarle e potete realizzarle esattamente come, come ho fatto io lo stesso vale per i, ehm, i fiori che ho utilizzato per decorare il portacucito che, eh, che sono stati che, ho, che ho, di cui ho già fatto il tutorial sul mio canale e, e quindi trovate anche per poter fare esattamente questi fiori ehm, quindi eh, diciamo che insieme ai tre video che ho utilizzato che ho realizzato per fare questo progetto eh, trovate eh, due file pdf eh, uno che vi faciliterà per avere sempre sott'occhio le dimensioni del, dei vari cartoncini e anche alcuni consigli che, che ho aggiunto e poi troverete un file pdf che invece praticamente vi, vi indicherà esattamente come accedere al tutorial e in cui troverete tutti i link eh, appunto per, per realizzarlo quindi potrete fare tutto in completa autonomia nei vostri tempi con i vostri tempi e come meglio, come meglio credete io ho cercato di fare una cosa penso appunto chiarissima come vi dicevo infatti sarà appunto per me una soddisfazione vedere i, i lavori finiti, quando verranno realizzati e, e appunto avrò dei feedback con le persone che faranno i progetti così eh, insomma mi diranno se il tutto è stato chiaro come penso io oppure se eh, magari per, i pro, per le prossime video lezioni dovrò ancora aggiungere dei particolari in più quindi sono, questa, questa è una cosa che vedrò man mano che, che andiamo avanti e adesso che vi ho fatto appunto una, più o meno così una spiegazione di quello che è il, la video lezione, vi faccio vedere nel particolare il porta cucito. Allora, come vi dicevo, ha una maniglia in macramè, che lo, ho voluto fare per fare una cosa un pochino un po più fine, un po', un, un po' diversa. Poi vedete qua ci sono, per esempio, queste sono decorazioni queste sono le uniche decorazioni che fanno parte del kit lavanda che è la carta che ho utilizzato per fare, per fare, per fare il porta che però ripeto sono veramente minime quindi eventualmente potete tranquillamente utilizzare un'altra carta scrap mentre sul laterale vi faccio vedere ho utilizzato le decorazioni che vi dicevo che trovate nel corso idem sulla parte posteriore poi ho ancora utilizzato dei semplici pizzi, cose che faccio chiaramente tutto vedere nella spiegazione. E qui abbiamo l'altro laterale. Ora apriamo il porta cucito, così vi faccio vedere come ho strutturato l'interno. L'apertura è stata fatta in questo modo, con un gancettino elastico e adesso vi faccio vedere allora. sposto un attimo il tutto perché sennò no nella telecamera non si vede allora la parte del coperchio è decorata con, eh, con eh, le clip parte del foglio che vi dicevo che potrete stampare e poi vediamo qua, allora sul coperchio ho incollato un particolare in cui ho inserito degli elastici dove potete ins inserire quello che preferite Io l'ho strutturato per, per le mie cose e quindi ho deciso di farlo così ma quando vi farò vedere come farlo vedrete che potete farlo come come più, come più vi conviene mentre l'interno ha un cassettino porta oggetti che tra l'altro è munito di laterali affinché si possa estrarre anche qui gli scompartimenti io li ho, decisi, ho deciso di farlo in questo modo ma poi una volta visto come spiegato come li ho fatti voi sarete liberi di gestirvelo come veramente meglio credete in base alle vostre necessità e poi abbiamo l'interno che io ho eh, deciso di lasciare completamente libero per, per mettere le cose in questo modo eh, ma di nuovo nulla vieta se volete come eh, vi spiego i particolari, i divisori per il cassettino potete eventualmente munire di divisori anche eh, la parte sottostante. Io ho, pref ho preferito lasciarla libera perché perché a volte ci sono cose più grandi e quindi bisogna avere uno spazio più grande per, eh, per poterle inserire. Il cassettino rimane bloccato, non va giù, rimane bloccato ad una certa altezza e lì vi spiegherò tutto perché ci sono delle cose da, da valutare per, per non fare errori e a questo punto penso di aver, avervi fatto vedere questo mio nuovo progetto nel suo insieme spero che questo progetto vi sia piaciuto e che abbiate voglia di cimentarvi nel, nel farlo eh, vi assicuro di nuovo veramente che non